Linus deglutiva sempre, inghiottiva grumi di saliva per rispedire negli abissi quello che stava salendo, lo faceva sempre e quando non funzionava allora beveva addirittura un bicchiere d'acqua per spazzare via ogni residuo tentativo di far emergere quello che sentiva. Richard Stallman e Linus Torvalds accompagnati da tanti altri prometeo anonimi hanno sfidato l'ordine precostituito gli interessi e il monopolio delle multinazionali del software e il copyright bravo in matematica bravo in fisica Bravo in geometria, ma privo di qualsiasi capacità sociale. Dalla scintilla all'ispirazione, dal singolare al nuovo plurale, non più uno ma a collaborazione, ogni anonimo da nominare. Richard e Linus sono riusciti a resistere alle fortissime sirene che li invitavano a chiudersi sempre di più nel loro mondo, davanti ad un monitor. Hanno scelto di aprirsi, di aprirsi agli altri, di aprirsi al mondo e non a caso sono diventati tra i maggiori esponenti della cultura open. moderni prometei senza boria. Così comincia questa nuova storia.